Ah, che bello. È arrivato quel periodo dell'anno in cui si riuniscono tutti i lavori e si manda tutto online. Chiamiamolo Reel, l'highlights dell'anno che sta andando a concludersi. Lo farò anche io, tra pochissimo, così avete tutto il tempo di decidere se chiudere immediatamente il video o continuare a guardarlo. Prima però, un velocissimo pensiero. È stato veramente un anno di merda, un grandissimo anno di m***a. Vi faccio i miei auguri per tutto. e iniziarono a passare i giorni restaurato e riportato a nuovo e siamo nel mio nuovo studio